Siamo di nuovo qui a parlare di tempo, il tempo di esposizione. Il tempo di esposizione è uno degli elementi principali appunto per eseguire un'esposizione su un fotogramma o una fotografia. Vi ricordo che i tre elementi sono ISO o GAIN, tempo, diaframma. Il tempo è l'elemento più differente tra foto e video, sono completamente differenti. Nel video è quasi un elemento uh, quasi invariabile e poi vedremo perché. Nella fotografia, a viceversa, è molto molto molto variabile. A seconda di quello che vogliamo ottenere. Se vogliamo ottenere un effetto panning bisogna utilizzare un tempo uh, un pochino più lento. Di solito l'effetto panning si fa su, una, su un oggetto in movimento, una macchina in corsa, un corridore, qualcosa che si muove velocemente in uno spazio. Per effettuare una foto di uno sportivo o di un oggetto in movimento si utilizza un tempo veloce. Se vogliamo ottenere un effetto panning, cioè il soggetto a fuoco e lo sfondo sfocato o meglio mosso perciò crea la, un effetto di scia bisogna seguire con la camera il nostro soggetto in movimento e scattare con un tempo un pochino più veloce di quello che faremo per ottenere una foto completamente nitida perciò noi simuliamo con la camera il movimento del soggetto e assieme a lui lo teniamo non sfocato o meno, non mosso, e lo sfondo di conseguenza viene mosso. Questo è uno dei motivi eh, per cui il tempo variabile ci è utile. O se no, un altro esempio potrebbe essere un tempo molto lento, facciamo una foto um, di un interno, di un interno di una casa, siamo su cavalletto, vogliamo utilizzare le luci naturali, possiamo utilizzare un tempo lento perché non c'è niente di mosso, il nostro soggetto sono cose statiche. Un altro modo perché vorremmo utilizzare un effetto lento potrebbe essere vogliamo fare un effetto speciale, per esempio fotografiamo una cascata, vogliamo avere l'effetto dell'acqua sfocata che diventa tipo spumosa, che diventa molto morbida, un effetto molto bello perché fa naturalistica, un effetto molto usato, e lì utilizziamo un tempo lento. O se no, ma viceversa, vogliamo utilizzare un tempo molto veloce perché vogliamo fotografare una goccia d'acqua che cade. Per fotografare una goccia d'acqua che cade dobbiamo utilizzare un tempo molto veloce per gelare, per immortalare quel momento della goccia d'acqua che sta cadendo. E diciamo che il tempo è molto vario vale in fotografia e possiamo sbizzarrirci, è uno dei tre parametri che possiamo usare molto. Mentre nel video no. Nel video c'è una regola che... Per utilizzare la miglior motion blur, perché nel video noi vogliamo l'effetto mosso. Per esempio, se noi utilizziamo un tempo molto veloce nel video, e io faccio questo movimento qua. Voi vedrete la mia mano che fa una frame, due frame, tre frame, e vedete, sembrerebbe scattosa. mentre noi nel video vogliamo tenere un effetto più naturale possibile, perciò utilizziamo un tempo, che adesso vi dirò qual è, in modo di avere un frame dopo l'altro, ma che sarà la mano qua con un po' di scia, la mano qui con un po' di scia, la mano qua con un po' di scia, in modo che quando mettiamo il frame in fila abbiamo un video fluido. Qual è questo tempo? Di solito questo tempo è il doppio del frame rate. Allora, il frame rate sono quanti frame noi abbiamo per secondo. Il cinema usa 24, in Europa in generale il web usa 25, in America 30 frame per secondo. Prendiamo 25, che è quello più usato per il web. Vuol dire che ne abbiamo 25 fotografie in un secondo per fare un video. Un secondo di video sono 25 fotografie. Se noi queste fotografie le scattiamo al doppio del frame rate, vuol dire più o meno serve un 50, un cinquantesimo di secondo. Ok, vuol dire che ne stiamo facendo 25 foto a un cinquantesimo di secondo per avere un motion blur, si chiama, un effetto, una sfocatura di mosso, molto piacevole all'occhio umano, diciamo che è quella più adatta, che è quella consigliata. Ci sono delle varianti. Ci sono uh, dei momenti in cui anche in video si può cambiare il tempo. Si può usare un tempo più veloce per dare un effetto di confusione, per esempio su un, una scena action possiamo utilizzare un tempo un pochino più veloce per far sì che questa venga scattosa, disturba un effetto che sia fastidio ma che ci fa calare nella scena del film, o viceversa avere un effetto uh, con più blur, più sfumature, per esempio vogliamo fare Uh, simulare una persona che sta perdendo i sensi? Potrebbe essere? Sì. Utilizziamo un tempo ancora più lento in modo da avere tutto un pochino più sfocato. Però diciamo che non, non è variabile come nella, nella fotografia il tempo. Perché c'è questa regola del doppio del frame rate? Le videocamere, come potrebbero essere l'entry level, ovvero le mirrorless o la Canon 5D Mark II, non usano l'angolo di scatto, ma usano la shoot -up speed, come una macchina fotografica. Mentre le videocamere usano l'angolo di scatto. L'angolo di scatto perché appunto è un parametro che deriva dalle videocamere. Come regola si è sempre usata, perché nel tempo è stato notato che l'angolo di scatto migliore era a 180 gradi, praticamente c'era questo movimento circolare, c'è questo movimento circolare nelle macchine analogiche dove fa passare davanti al negativo o al sensore la tendina. Questa tendina si muove in questo momento circolare e quando questo cerchio faceva 180 gradi passava un frame. In questo modo si aveva il 180 gradi, perciò il doppio della uh, fotogramma per secondo. Cos'è il tempo? Il tempo è un parametro nella foto e video che noi dobbiamo considerare come una porta. Ok. Di qua della porta c'è il sensore o negativo o pellicola. Noi apriamo la porta, facciamo entrare una quantità di luce e chiudiamo. Perciò se la quantità di luce ha un tempo lungo e noi ci muoviamo, noi creeremo una scia, un movimento all'interno di questo frame. Per esempio, vi faccio un altro esempio. Una foto di nightclub. Ok, notturna discoteca. Cosa succede? Di solito potremmo avere un, una luce LED per illuminare il soggetto che stiamo fotografando o una luce flash. Io consiglio fortemente la luce flash. Adesso è un po' che non vado più in discoteca, però nell'ultimo periodo, quando qualche anno fa, quando ancora ogni tanto ci andavo, vedevo questi videomaker e fotografi che per facilitarsi il lavoro facevano sia foto che video, utilizzavano un led e potevano fare le foto con led, è vero, però il led è molto meno potente, perciò cosa succede? Bisogna usare un tempo di scatto più lungo, ma non troppo lungo perché comunque in discoteca le persone si muovono molto, perciò dovevano fare gli ISO, mentre col flash puoi usare un tempo lungo di scatto molto più corto perché il flash è molto più forte e tenere gli ISO bassi perciò non avere la grana, avere una buona qualità ma quello che vi consiglio, che secondo me è molto riuscito e ho fatto per qualche anno delle foto in un locale a Londra, anzi più di uno quello che piaceva fare a me era quello di avere un flash abbastanza forte gli ISO bassi e tenere un tempo lento perciò cosa succede? Che. Tutte quelle cose illuminate da una luce continua, come potrebbe essere quella che sta illuminando a me adesso, o uh, una luce del locale, o qualsiasi luce che comunque è continua, non ha un lampo come un flash, viene comunque sia mosso. Ma il flash, avendo una potenza molto più forte, gela, congela tutte quelle cose che colpisce, cioè i soggetti vicini, quello che te stai riprendendo. Perciò abbiamo un effetto molto bello del soggetto a fuoco, e tutto il dietro sfocato, perché abbiamo un tempo lungo, perché il tempo, quando utilizziamo un flash, il flash è un lampo, perciò è un tempo di per sé, perciò il tuo negativo sensore registra quella luce molto forte, perciò il tempo possiamo andarlo anche con una luce? Sì, il tempo è luce, cioè, il tempo, col tempo catturi la luce, però se la luce è un flash, è un tempo.